Joseph M. Schenk presenta Buster Keaton in Poliziotte scritta e diretta da Buster Keaton e da Klein Un piccolo cupido regge una freccia contro un lucchetto sotto la frase di Houdini L'amore ride di Fabri un giovane con cappello e cravatta si trova dietro un'inferrata e parla con una ragazza. Sembrano preoccupati. Si danno la mano e lui alza il cappello per salutarla. Lei si allontana e urla. Non mi sposerò con te finché non diventi un grande uomo d'affari. La ragazza si gira e se ne va. Il ragazzo si mette le mani in tasca e cammina dall'altra parte a testa bassa. Per strada, un signore robusto chiama un taxi con la mano, prende un fazzoletto dalla tasca e gli cade il portafoglio. Il giovane di prima sta passeggiando lì vicino e vede tutto. Prende il portafoglio e glielo consegna spiegando che l'ha trovata a terra. Ma il signore glielo strappa dalle mani arrabbiato, controlla che ci sia tutto e spinge il ragazzo. Il taxi arriva e il signore cerca di prenderlo in movimento. Cade a terra e il ragazzo cerca di aiutarlo, ma cade anche lui e fanno fatica a rialzarsi. Il signore riesce a mettersi in piedi, spinge il ragazzo dentro in macchina. Il giovane col portafogli del signore in mano guarda il taxi allontanarsi, lo apre e conta tutti i soldi. Dentro il taxi, il signore controlla tutte le tasche e si accorge che non ha più il portafogli, grida al tassista di tornare indietro e il taxi passa velocemente a fianco al giovane. Il signore tira fuori il braccio dal finestrino e glielo strappa in corsa. Di nuovo in macchina, il signore ricontrolla e vede che non ci sono i soldi. Urla di nuovo al tassista e la macchina si rigira velocemente.